Adesso scendo con molto piacere la parola a Marco Zullo, che come vi dicevo prima è il nostro coordinatore referente appunto per il Movimento 5 Stelle nella Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Grazie Marco di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Grazie a te Fabio. mi scuso per la voce un po' i relatori prima di me mi hanno, hanno uh, descritto molto bene eh, molti concetti che eh, mi trovo a affrontare in commissione eh, agricoltura in questo momento sto seguendo tematiche come il uh, biologico programmi educativi per i bambini per uh, incentivarli al consumo di frutta e verdura uh, io sono membro anche della commissione INCO, mercato interno quindi mi occupo di tutela dei consumatori vuol dire made in, etichettatura. Quindi queste due commissioni in pratica hanno a che fare con il settore agroalimentare che... sentite meglio così? Ok. Hanno a che fare col settore agroalimentare che per l'Italia è fondamentale, soprattutto in questo mondo globalizzato, oggi probabilmente rappresenta uno dei pochi fattori su cui puntare per riuscire a resistere in questa economia che invece ci vorrebbe vedere eh, sottostare ad altre dinamiche e questa è la realtà purtroppo per quello che riguarda l'agricoltura in, in Europa appena insediato ho avuto l'occasione di chiedere al commissario europeo che qual, qual è il progetto in questa Europa per l'agricoltura se stiamo andando avanti considerato che nel bilancio Uh, rappresenta quasi un terzo uh, di quello che l'Europa spende se stiamo andando avanti per perseguire un, un obiettivo per uh, intraprendere un cammino ben preciso il commissario che è molto diretto e sintetico mi ha risposto vigono le regole del libero mercato quindi eh, di fatto non, non c'è una visione eh, agricola e come siamo abituati in Italia continuiamo ad andare avanti rincorrendo le, le emergenze e quindi dando soldi a pioggia con, con tutto quello che poi ne conseguo ovvero il finanziamento di tutte le pratiche, le male pratiche che eh, hanno descritto i miei colleghi prima di me è stato citato il TTP un attimo fa, bene, ho di nuovo la possibilità di eh, confrontarmi con uh, il commissario Hogan e semplicemente gli dico ma se il rapporto che la stessa Commissione europea uh, ci ha fornito per il settore agroalimentare uh, riguardo il TTP ci dice che il settore agroalimentare dalla sottoscrizione di questo trattato ne perderà lo dice la Commissione stessa allora se voi ci state indicando che è negativo perché dobbiamo perseguire su questa strada? altra risposta semplice e diretta del commissario Hogan per un settore che perde un altro ne guadagna, detto in soldoni noi stiamo svendendo il settore agroalimentare, quindi la nostra sovranità eh, alimentare per il settore eh, industriale, ma qual è eh, lo scotto? Che il settore agroalimentare è distribuito su tutto il territorio europeo, quello industriale è concentrato in particolar modo in Germania, quindi stiamo rinunciando ai nostri diritti alimentari per far guadagnare sempre di più quello che è un paese di questa uh, Unione Europea. Quindi questi sono i presupposti eh, su cui si sviluppa il programma uh, agricolo uh, europeo. Oggi parliamo di, di fondi, come è stato detto uh, i fondi in agricoltura ci sono i fondi diretti, ci sono i fondi indiretti, per lo più si passa sempre tramite le regioni, quindi è fondamentale avere all'interno delle regioni dei portavoce che inizino a mettere mano a tutte le regole che sono prima state descritte per poter controllare, per poter fare in modo che le azioni siano efficaci. Io in questo anno di, di esperienza, io non provengo dal settore agricolo, ho una formazione ingegneristica, sono un ingegnere elettronico e, e pensavo che questo sarebbe, avrebbe... Eh, sarebbe stato per me un, un limite eh, in realtà mi ha permesso di approcciarmi a, alla politica che ci viene sempre eh, descritta come una cosa molto complicata in un modo semplice e diretto e devo dire che eh, questo, questo approccio assieme poi eh, ovviamente alla, alla capacità di approfondire e sempre avendo ben chiaro dove vogliamo andare, quindi quale visione noi vogliamo realizzare nel breve ma anche nel lungo termine, mi ha permesso di, eh, di capire quali sono le azioni da fare per migliorare. Allora, io credo che la maggior parte delle persone quando si, eh, si approccia alla questione dei fondi europei si faccia una semplice domanda, ovvero come faccio a avere i soldi, cioè, eh, perché lì poi vogliamo andare... Eh, però allora io mh, dal mio punto di vista, dal punto di vista del movimento, devo dire che purtroppo nel settore eh, agricolo mh, bisogna agire su uh, tre fattori che vedono, um, che vedono come punto focale, punto di forza, l'azione che nasce dal basso. Quali sono questi, questi fattori? Il primo è quello dell'informazione, noi dobbiamo sapere esattamente come funzionano le regole, qual è, quali sono le regole del gioco perché se non sappiamo le regole poi risultiamo in, in deficit e quindi non possiamo uh, partecipare e facilmente ci vengono, uh, veniamo presi in giro quando parliamo di informazione nel settore agricolo non posso che, eh, che nominare tutte le varie categorie di associazione che hanno, avrebbero il compito uh, primario di tutelare l'agricoltore questo per dire che cosa? che eh, ogni agricoltore mh, deve eh, fare eh, compressione, eh, esigere dalla propria organizzazione eh, di rappresentanza eh, che le informazioni vengano oh, date. Dobbiamo avere il coraggio eh, di fare un passo avanti rispetto a oh, quello che è stato l'approccio all'agricoltura negli anni passati che descrivevano prima, uh, la PAC nasce in un periodo storico preciso con degli obiettivi precisi, oggi siamo in una situazione completamente diversa, ad oggi il dire si è sempre fatto così in agricoltura non funziona più, però di questo uh, bisogna che se ne convincano prima di tutti gli addetti al settore, quindi gli agricoltori. Adesso, mh, nella mia esperienza di quest'anno, girando molte aziende, ho notato che purtroppo uh, questo rappresenta un, uh, un freno, rappresenta una, un aspetto che lascia a coloro che governano questi flussi economici la possibilità di fare quello uh, che si vuole. Per avanzare in questo settore, quindi richiedere le, le informazioni, la seconda azione è una parola per me chiave fare rete eh, bisogna uh, uscire dalla, da quella situazione diciamo di egoismo in cui ognuno guarda il proprio orticello sempre in quest'anno di <sussurra> esperienza uh, devo dire che le maggiori soddisfazioni eh, le ho trovate ho visto che hanno trovato riscontro in tutti quei gruppi di, di agricoltori quindi consorzi, organizzazioni di, di produttori che hanno saputo fare rete hanno saputo fare rete si sono messi assieme ma non purtroppo come eh, succede spesso eh, mirando a, a degli obiettivi puramente economici quindi non so per fare un esempio produco frutta e verdura mi metto assieme per conferire un prodotto e avere maggiore eh, capacità contrattuale questo è un aspetto ma bisogna considerare che in questo fare rete bisogna condividere le esperienze e le conoscenze se si, passa, se si salta questo passaggio l'azione del gruppo è, è limitata non riesce in questo mondo globalizzato dove la grande distribuzione la fa da padrona ad avere quell'approccio eh, che poi risulta vincente per l'economia locale per eh, l'economia che poi è tutto il, il paese infine bisogna avere eh, inventiva eh, io lo definisco come termine multifunzionalità Oggi l'agricoltore eh, non può, ha torto ragione, poi potremo fare una grande discussione su, su, questa, su questo aspetto, concentrarsi solo eh, sulla produzione del prodotto agricolo. Eh, dobbiamo riuscire ad associare al prodotto agricolo eh, delle funzioni diverse, delle, dei servizi diversi. E quindi qua ci colleghiamo per esempio all'approccio eh, del turismo, all'approccio dell'economia locale, l'approccio del prodotto di qualità. Noi eh, in Italia abbiamo una, delle condizioni climatiche eh, tali per cui il prodotto italiano eh, rappresenta di per sé un valore aggiunto se si lavora bene, perché eh, non può essere replicato altrove, in Europa o nel resto del mondo e questo grazie anche eh, proprio alla posizione geografica quindi noi non dobbiamo perdere questo valore aggiunto che non ci possono oh, copiare e dobbiamo puntare eh, su questi aspetti tutte queste azioni purtroppo mh, come dicevo prima dal, dal mio punto di vista nascono dal basso quindi bisogna eh, avere la capacità eh, di eh, fare pressione verso quelli che sono coloro che ci rappresentano nelle istituzioni perché il lavoro anche che è stato descritto prima sulla PAC o quello che facciamo noi in Europa è fondamentale ma non è sufficiente se noi riusciamo a fare questo, questo passo allora otterremo, otterremo dei risultati otterremo la possibilità di semplificare tutte quelle che sono le pratiche eh, burocratiche, otterremo oh, la possibilità di avere trasparenza in questo settore, otterremo oh, che il settore diventi eh, in qualche modo più uh, onesto, quindi eh, togliere quella, quelle dinamiche eh, che di fatto vedono eh, tutti questi fondi di finanziamento oh, per l'agricoltura come delle situazioni di eh, rendita, per coloro i quali spesso e volentieri eh, non hanno neanche i, i terreni ma fanno solamente da eh, commercianti di, eh, di terreni quindi l'azione la, la, fatta al Parlamento italiano nella definizione di eh, agricoltore attivo è, è fondamentale per proporre un, un cambiamento del, del settore quindi alla fine per eh, avere eh, la possibilità di ricevere finanziamenti in agricoltura, quindi sfruttare tutto quello che è il flusso di denaro messo a disposizione, eh, bisogna eh, fare squadra. Questa è, è la sintesi di, di questo anno di, eh, di lavoro. Eh, capisco che è, che è dura, capisco che sono parole che spesso e volentieri fanno male, eh, però io le dico, le dico sempre perché... Eh, perché è l'unica soluzione, eh, nascondere la testa sotto, sotto la sabbia non, non serve a nulla. Eh, io mi posso permettere di dirlo anche ai eh, rappresentanti delle varie associazioni di categoria che vengono a, a bussare alle nostre porte, perché eh, quello che io percepisco è che sono consapevoli del disastro verso cui stiamo andando, eh, ma non hanno la forza di rompere quei legami costruiti negli anni che di fatto immobilizzano tutto il sistema e quindi glielo dico in faccia io ti aiuto perché ci credo perché questa è l'unica soluzione però tu devi avere la capacità eh, di farti un po' un esame di coscienza eh, perché stai bussando alla mia porta quando il mio collega eletto col tuo pacchetto di voti non sta ascoltando quelli che sono i bisogni degli agricoltori quindi trasparenza e onestà e rimboccarsi le maniche sono la strada per ottenere un cambiamento nel settore agroalimentare e ripeto è un settore che come è stato detto anche prima l'Europa ci invidia sanno della potenzialità che possiamo mettere in campo e anche per questo motivo cercano di tarparci le ali e non permetterci di sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità Grazie. Grazie di cuore Marco.